there <laughs> you go and now cook ok my char la Ehun Try toaan I want to disconnect off time just the bell at the men we will the warmth of the in it looks like we are going to vote the orl Gr the a in Ravruti. the have the and a the of the a mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto i mi ha detto che mi ha detto che mi ha Ah, me te so so. Eh, So ni mi sadene wa si e uniade yede. Um that the high grade